amiche ed amici, vediamo come ho messo la filmatrice, questa mia vecchia filmatrice e non è vero e è... scusate, la mia tanto qua il cane è saltato nel divano che non si vede cercate il mio cane nella lista di riproduzione animali ma io cerco di guardare in camera anche se vengo un po ma ho deciso questa volta di non fare una una live il mio vecchio nokia asha 302 un momento che Improvvisando è troppo presto di mattina come per fare un video vengo un po' adombrato ma allora cari amiche e cari amici eh, come state ho voluto fare tanto per cambiare formato un video con la mia vecchia filmatrice del 2010 che ormai funziona soltanto utilizzando perché gli si è rotto lo schermo il flessibile allora funziona soltanto utilizzando il televisore come come schermo così almeno vedo se filma ecco e cosa filma allora forse questa parte la dovrei tagliare ma la lascio un minuto 43 eh, vorrei dirvi qualcosa riguardo come dirà il titolo del video il referendum eh, riguardo il taglio dei deputati parlamentari e senatori cioè dei parlamentari deputati e senatori insomma il taglio il taglio di tutti questi impiegati pubblici che ci costano un occhio eh, della testa l'ira di dio peggio della mela di adamo ed eva quindi il vostro capitano santen chan che è una persona navigata ormai ho fatto tre live consecutive ma questa volta voglio a quest'ora del mattino presto iniziare il giorno dicendovi le mie impressioni riguardo questa faccenda qua innanzitutto si sono sprecati già molti soldi per questo referendum che non avrà quorum, quindi andate a votare perché altrimenti qualcuno sceglierà per voi anche se andranno in pochi a votare come è successo con il referendum per le trivellazioni che non raggiunse il quorum la gente a genova si lamentò perché ci furono degli sversamenti petroliferi di greggio allora eh, quando si poteva votare perché ancora non c'era la quarantena si sospese il referendum e adesso eh, si, si rifà si ristampano le schede tutto e quindi eh, Voglio dire è un referendum contro le spese eh, della casta politica un referendum che invece aumenta le spese della politica perché se si faceva eh, il primo referendum che è stato annullato non eh, non ci sarebbe stato nessuna spesa addizionale invece si è deciso si è deciso per eh, Vabbè, per fare questo farlo adesso il referendum uh, nel mese di settembre, alla fine di settembre. I pro e i contro. Io non so per che cosa voterò. Io gli metto sempre lo schermo nero al mio cellulare così spende poca energia. Poi facciamo un po' d'effetto Doppler alla Jimi Hendrix. Che usava Jimmy Hendrix eh, con la sua chitarra si avvicinava a parlare ai parlanti. Allora, i pro di votare sì, cioè di votare per i tagli alla casta politica, è che naturalmente eh, si, riduce, eh, si riducono le spese dei, dei parlamentari, senatori e deputati magari anche indirettamente perché ogni senatore ogni de parla ogni deputato cioè ogni parlamentare ha eh, i suoi portaborsa Ha i suoi segretari ha i suoi eh, facendieri che lavorano per lui insomma eh, si riducono drasticamente le spese poi bisogna vedere di quanto, perché come al solito quelli che rimangono magari spenderanno per tre. Quindi alla fine si eliminano le spese da una parte, ma si aumentano dall'altra e allora eh, ecco, bisogna bisogna vedere perché non c'è mai un serio controllo sulle spese politiche italiane. C'è sempre un, una scatola nera dalla quale attingono tutto il denaro che gli serve per le loro faccende e quindi bisogna istituire un vero controllo una vera fiscalizzazione sulle spese della politica italiana i contra sono proprio che diciamo meno rappresentanti eh, nelle istituzioni italiane meno abbiamo noi la facoltà di farci rappresentare però voglio dire meno politici potranno dovranno lavorare di più e già per conto loro tutti i politici vogliono lavorare di meno quindi non so che cosa sia peggio non dico meglio peggio se No, Mi si vede uguale, quindi rimango se eh, tagliare il numero dei politici che ci rappresentano, ma dovrebbero lavorare meglio, e già così come stanno lavorano male. Quindi, uno dice perché lavorino male. Che lavorino di meno, ma io non so se lavorando in meno lavoreranno peggio lavoreranno meglio perché eh, tetti immagini che nelle scuole non bastano i professori allora uno dice perché lavorino meglio e spendere di meno diminuiamo il numero dei professori ma poi lavoreranno meglio o peggio è meglio avere pochi professori pagati bene o molti professori pagati male e, i nostri politici li paghiamo bene o male per quello che fanno si direbbe troppo comunque e allora mi è rimasto questo dubbio io vorrei votare per il sì ma se votando per il sì si decurtano i posti nella politica e poi il lavoro che rimane ai politici è così tanto che già per esempio, adesso, per fare passare una manovra finanziaria, per fare passare un decreto legge per fare passare qualsiasi cosa, si vota più che altro in obbedienza alla linea del partito, piuttosto che eh, diciamo la decisione più personale più soggettiva ma non passa per la decisione di eh, studiare razionalmente il testo e arrivare alla conclusione che è buono che è cattivo che ci sono no ogni forza politica quando fanno un decreto legge ci mette i propri articoli dentro i propri para, paragrafi le proprie varianti e solo quelle leggono perché sono già dei faldoni enormi ma te ti immagini se ogni politico deve leggersi tutto il decreto legge tutte le norme tutte le cose che vanno a istituire ci metterebbero anni perché sono dei faldoni complessivamente che riempirebbero tutta questa stanza riempirebbero tutta casa vostra anche se vivete in una villa alloggiata di per sé i politici sono obbrobiati di lavoro adesso che sono in molti dice no ma riduciamo di 200 eh, mi sembra fra i senatori e di 400 fra i deputati è una riduzione simbolica anche quello che si risparmia è più simbolico che reale e poi ripeto adesso che votano che lavorano non sempre rispettano il quorum quindi non sempre si possono avviare i lavori poi do, soprattutto con la pandemia che lavorano virtualmente da casa sempre che lavorino perché molti devono occuparsi della politica in sede regionale Care amiche ed amici, fatevelo dire da una persona navigata, dal vostro capitan Santen Chan. Prima non vi ho salutato come capitano, me ne scuso. E poi ho una domanda che vorrei porre a questo punto a Marco Travaglio. Lo volevo fare dall'inizio, ma all'inizio sperimentavo la connessione. Non andava bene lo, lo zoom della camera della filmatrice perché si era incastrato e faceva zoom zoom zoom funziona per fortuna per fare zoom e, e anche rimpicciolire funziona il controllo remoto ma non ho accesso a tutte le funzionalità perché non funziona display per esempio index adesso che sta filmando magari marco travaglio penso che tu sei schierato per il sì come spontaneamente sarei schierato io ma se si riesce a ridurre il numero dei politicanti come il tuo partito vuole fare e poi già lavorano non è soltanto una questione di democrazia e di rappresentanza politica lavorano male e adesso perché hanno troppo lavoro non riescono a leggere tutto quello che votano ma solo quello che propone il loro partito forse neanche quello te ti immagini caro marco travaglio cari amici ed amiche se per caso invece fanno questa riduzione della casta politica che di sicuro è una riduzione in termini economici abbastanza significativa ma dovrebbero ridurli anche lo stipendio perché un mucchio di professori insegnanti precari eh, non hanno quello che si meritano ma a parte quello quando avranno tempo di leggere tutti i decreti legge che vanno a votare o tutte le modificazioni lo sapevate che volevano introdurre la nuova costituzione della repubblica italiana per quante modifiche avevano fatto alla nostra ben amata costituzione ho fatto dei video al rispetto quindi non mi dilungherò su questi dettagli cercate costituzione referendum eccetera ma Quella, quella riforma della Costituzione italiana non ha letto quasi nessuno, soltanto i cavilli che volevano modificare determinati politici di determinati schieramenti, ognuno ha letto il suo. ma non, non leggono tutta tutto il decreto legge tutto quello che dovrebbero leggere capito e alla fine alla fine niente rimane come qualche cosa qualche cosa che, che già lavora a stento oggi Te ti immagini voi vi immaginate se riducono il numero dei parlamentari deputati e senatori in quanti in quanti riuscirebbero a lavorare mantenendo gli standard di oggi cioè dovrebbero lavorare 24 ore al giorno dovrebbero sempre essere presenti dovrebbero stare a dibattere tutto il tempo ci riuscirebbero no non penso e poi un'altra cosa da sempre c'è stato il problema di come ripartire i seggi tra la maggioranza di governo e l'opposizione la minoranza se ci sono meno seggi come gli si ripartiranno perché alla fine ci ritroveremo con un parlamento alla bulgara con un senato alla bulgara cioè il partito di maggioranza con l'80 per cento degli scagni dei seggi e scanni e i partiti all'opposizione con un 20 per cento perché ci saranno poche seggiole in pratica pochi banchi e, e non penso che, che sia veramente cioè, la maggioranza il, il governo la maggioranza del governo potrà fare passare per decreti ministeriali decreti d'urgenza eh, le leggi oppure a maggioranza perché ci avranno la maggioranza non risicata ma un 80 per cento e la minoranza non vanno non conterà più nulla quindi pensate che se il vostro partito andrà all'opposizione quello che votate eh, ci avrà pochi banchi sui quali Mettere i suoi deputati e i suoi senatori quindi voglio dire è un'arma a doppio filo quelli che oggi per calcolo politico non per il vero la vera necessità di risparmio perché tanto lo stato sarà lo stato italiano sarà quei soldi che comunque so, sono i contributi fiscali degli italiani non è per spirito di risparmio che si fa questa legge questo taglio dei parlamentari senatori e deputati ma è forse per un calcolo politico per una convenienza politica io voterei sì perché in tanti non fanno mai niente a parte fare finta di litigare e mettersi d'accordo tra di loro fare delle coalizioni di convenienza dopo e essersi detti che per esempio se vincevano quelli del PD i grillini i pentastellati non andavano al governo con loro e se vincevano i pentastellati quelli del PD non andavano a fare una coalizione di governo con loro hanno vinto quelli del PD hanno sono prima andati con la lega che avevano detto con la lega nulla a che fare poi la lega ha voluto uscire dal governo pensando che faceva cadere pentastellati mentre invece che hanno on the go fatto un governo on the road durante il cammino con il pd quindi invece di andare a elezioni anticipate come sperava salvini in un'astuta manovra si è ritirato dal governo ed è rimasto senza pane e senza torta perché perché su due piedi on the road on the go, eh, i, i pentastellati hanno fatto un governo con il pd ma come il pd aveva detto mai arriveremo a compromessi con i 5 stelle mai gli concederemo nulla preferiamo addirittura forza italia come hanno fatto negli anni precedenti il, il patto del nazareno io ho fatto un video sul patto del nazareno andatevelo a guardare e invece sembra che eh, anche perché lo metterò qua sopra patto del nazareno sembra che e quando io dico del petrolio sversato genova andatevi a vedere che vi metterò il video consigliato lì sembra che dal dire al fare c'è cioè di mezzo il mare e puoi fare quello che ti pare, insomma, poi alla fine. E quindi che eh, tanto schifo l'uno all'altro non si sono fatti né eh, il PD al Movimento 5 Stelle né la Lega di Salvini al Movimento 5 Stelle né eh, il, il PD alla Lega né i 5 Stelle alla Lega e al PD poi vi verranno a dire no, ma si trattava di dover eh, fare una forza di governo, necessità maggiore, dovevamo governare eh, tutte balle. Loro eh, dicono delle cose e poi hanno in serbo altri programmi, siccome la gente alla gente gli inculcano no questo, no quello, noi siamo duri, noi siamo puri. Eh, mai col PD, mai con la Lega, mai con i pentastellati, mai con Forza Italia, mai con la sinistra, mai con la destra, mai su, mai giù, mai a destra, eh, mai a sinistra, mh, mai al centro, mai fuori, mai dentro di un governo. Con questi con gli altri, poi invece fanno sempre tutto il contrario, e il contrario di tutto. Che non sempre il contrario di tutto, è tutto, ma a capire che cos'è. Il contrario di tutto fanno il contrario e il contrario di tutto che non è tutto o tutto il sarà tutto al contrario capito il contrario del contrario cioè il contrario di tutto il contrario del contrario cioè fanno tutto l'incontrario ecco fanno il contrario di tutto tutto eh, e lo fanno anche all'incontrario cioè l'incontrario all di tutto vabbè sono perso la prima battuta rivedrò il video <ride> e che no, non so veramente c'è così tanto da dire soprattutto siccome non mi stanco il braccio a filmarmi con il mio vecchio nocchia Ascia 302 però il video andrà pesante pesante sono già 22 minuti vorrei allora che voi nella chat di questa di questa premier e soprattutto sotto nei commenti lasciate i vostri giudizi come votate perché probabilmente vi arriverà la notifica di questa premier perché la carico oggi che è mercoledì ma uscirà di domenica è una Premier differita. Che già la Premier una live in differita, ma io ho scoperto che se carico subito la Premier non la guarda quasi nessuno. Invece, bisogna caricarla una settimana, due prima. E io, siccome ho fatto una live qualche giorno fa, allora siccome ho detto molte cose, molte altre ne potrei dire, ma sono 23 minuti. 30 secondi non voglio abusare della vostra pazienza ma vi dico che se si riducono il numero dei politici dei politicanti nostri probabilmente si risparmierà ma a scapito di cosa a scapito di una minore rappresentanza politica e soprattutto che se già adesso non riescono a leggere per intero tutti i faldoni tutti i pacchi di documenti che a volte riempirebbero un camion, di norme, mini, mini, leggi e quant'altro, come per esempio nessuno sapeva esattamente in cosa costituiva la riforma della Costituzione italiana. Perché non avevano il tempo di materiale di leggerlo questo questo rinnovamento. Allora, se saranno meno i politici, innanzitutto lavoreranno di meno perché ci sono solo 24 ore in un giorno poi non possono andare a parlamentare o andare nel senato e nella camera dei deputati ogni giorno perché eh, per quello che molte volte il numero è ridotto e non fanno quorum perché devono fare anche altre cose e poi eh, dicevo nel caso in cui si facciano queste benedette leggi su, su, sulla maggioranza e minoranza politica con un numero ridotto di banchi nel senato e nella camera dei deputati ecco chi è che si prende più banchi la maggioranza e quanti ne toccano ne toccherebbero se li riducono così tanto alla minoranza allora ci avremmo una maggioranza sovietica bulgara dove la maggioranza ci aveva il 99% dei banchi e i partiti di minoranza avevano solo uno. Magari dovevano andare a turni alterni in 5 o 6 partiti che gli davano un banco solo. Veramente vogliamo questo? Poi passeranno tutti i decreti ministeriali perché in pratica quando dovranno votare per delle leggi voterà la maggioranza e la minoranza non conterà già conta nulla adesso se ti puoi immaginare eh, quanto conterà allora che democrazia è perché noi deleghiamo dei partiti perché formino delle coalizioni di governo il nostro è un sistema è una repubblica parlamentare quindi noi votiamo dei partiti perché delegano eh, dei governi parlamentari deputati e senatori perché a loro volta creino e votino le cose se eh, c'è un, una maggioranza così forte che non si può creare una dialettica politica perché la minoranza è risicata e eh, allora c'è poco dialogo non c'è nessun dialogo adesso ci sono troppi politici prima che passa qualcosa devono passare decenni perché c'è troppa diatriba politica ma se riduciamo a zero o quasi la diatripa politica, in pratica il governo della maggioranza è un governo di una maggioranza assolutista, non c'è più minoranza, non c'è più opposizione politica. Allora, da una parte mi sembra giusto, non soltanto per questioni economiche, che magari non si riduce di molto le spese della politica, ma anche per il fatto che i politici fino adesso hanno fatto poco o nulla quindi ridurne il numero mi sembra giusto ma poi bisognerà fare delle leggi realmente proporzionali per distribuire banchi a maggioranza e opposizione perché altrimenti ecco già non hanno tempo di studiare tutto quello che votano di leggerlo anche solamente di leggerlo perché non sanno neanche cosa contenga Quei faldoni che, che vanno a votare di, di leggi, ogni partito presenta i suoi faldoni, ma come fanno a scriverli in poche settimane, in pochi mesi? E poi eh, la maggior parte dei politici non sa che cosa contengano, perché ogni politico presenta le sue preposte, le, le sue proposte, proposte per un aspetto specifico della legge. Quindi, pensa te, sanno solo quello che gli compete, ma nessuno che abbia una visione generica. Poi passa, per esempio, il Porcellum, legge elettorale che tutti definirono giustamente una porcata che si chiamava Porcellum. Ma perché? Perché ogni politico che ha contribuito deputato, senatore, alla creazione di quella legge elettorale la legge del porcellum ha letto soltanto quello che ha scritto lui quello che hanno scritto gli altri no quindi viene un qualche cosa che non è organico che non è coerente che non ha una sua coerenza ma è un qualche cosa di, di senato capito quindi ridurre o non ridurre il numero dei deputati senatori parlamenti cioè dei sena dei parlamentari senatori e deputati D un lato ci abbiamo il risparmio e anche l'accelerazione dei tempi parlamentari un'altra ci abbiamo che lavoreranno di meno perché già adesso non lavorano per niente quindi uno dice che riduciamo perché tanto in tanti non fanno nulla ma in pochi faranno qualcosa e poi come verranno distribuiti i banchi opposizione e maggioranza di governo ecco questi sono i miei dubbi allora vi lascio anche a voi con questi dubbi alla mezz'ora di aver fatto il video qua c'ho il cane non so se si sente che si gratta dice io me ne frego vabbè eh, vi lascio eh, spero che voi mi rispondiate intanto l'illuminazione è pessima e, devo dire, e voi vi siete assorbiti questo video ma tanto era un video di prova forse mi devo mettere così a parlare e ormai non lo cancello l'ho fatto così il video è uscito non è non è la stanza giusta ma c'è il televisore qua che vuoi fare Dove, forse mi devo mettere a parlare così no io devo mettere a parlare così, sì, se io essere dovuto, forse veniva meno scuro, mezzo in volto scuro. Vabbè, ormai voglio dire andate così, andate. Va bene, va bene, va bene così. Vasco Rossi, niente lasciate il commentario, guardate i video che metterò fra i miei favoriti. Consigliati e le schede a fine riproduzione video. Condivideteli a tutti quelli delle vostre community e scrivete qua il vostro commentario e partecipate alla chat. Ciao ciao, cioè, beh, vabbè, ormai la chat sarà finita, finisce adesso. Ciao.